La raccolta dei dati in produzione è un'attività fondamentale per molti motivi, ad esempio il monitoraggio della produzione, il calcolo dell'efficienza, la valutazione del livello di qualità. La tecnologia e l'automazione dei metodi di raccolta non mirano a sostituirsi alle persone, ma ad aiutarli nel miglioramento continuo. Dedicare troppo tempo alla raccolta dati significa sottrarre tempo all'analisi, alla ricerca delle cause a monte e quindi all'individuazione e l'implementazione delle soluzioni di miglioramento. Per tale motivo, abbinando gli strumenti Lean con le Hand On Board introdotte quest'anno nelle Prodel agli strumenti informatici, si tiene una sinergia che permette di avere tutti i dati in tempo reale, avere più tempo da dedicare all'analisi del dato e al miglioramento dei nostri processi. Sempre più in stretta collaborazione con la funzione digital, Transformation, usiamo la tecnologia come supporto alle nostre idee, aumentando la qualità per il cliente. Be Lean, make data digital.